Hola sono Electrofire e benvenuti in questo nuovo video Allora questo video è un po' speciale perché non l'ho mai fatto E sinceramente spero di non fare una seconda parte Perché prendo atto, <ride> prendo insegnamento di tutti gli errori che ho fatto Che non ho valutato ehm, E cercherò di svegliarmi più spesso quando faccio gli acquisti appunto in questo video vi farò vedere tutti o almeno una parte, quelli che sono riuscito a recuperare dei miei acquisti di cui mi pento ehm, e quindi nulla, iniziamo allora ho raccolto varie tipologie di oggetti E eh, iniziamo da questo che è il mio Bulgari Man Wood Essence ed è il mio, un profumo che ho comprato e eh, purtroppo mi pento All'inizio allora, all non mi sono um, pentito perché sì o okay, che mi piaceva, ma io in realtà ho comprato questo profumo perché mi sembrava un altro profumo. Perché in pratica tempo fa da Sephora mi avevano dato questo campioncino che è sempre Bulgari, Bulgari Men, ma questo è Wood Neroli e io in un attacco di compu eh, shopping compulsivo da Sephora ho visto questo, era chiaro e sconto, ho detto sarà questo allora lo compro. Invece no, quando mi è arrivato ho sentito che l'odore non era lo stesso. Allora mi è sembrato un po' strano all'inizio, però pensavo che era il mio naso, ho detto boh magari perché la confezione è più grande e quindi nulla. Mi pento da una parte perché la fragranza non mi, non mi piace molto, però non ci possiamo fare nulla. Infatti lo utilizzo pochissimo, si può vedere, ce l'ho quasi da un anno e eh, l'ho utilizzato pochissimo, dovrò. Devo svegliarmi assolutamente. Passiamo ai gioielli. Questo è il mio bracciale Hermes, questo è quello Click H mi sembra. Vabbè, comunque, allora questo è un bracciale bellissimo. Lo so, alcuni la. Sono strano a vederlo in questo video, perché io lo amo, lo indosso, solo che il problema è che la chiusura si apre da sola, perché questo si apre così. In pratica si deve cliccare e far girare la H e si apre. Però purtroppo mi è capitato più di una volta che io sto per perdere questo, perché ho l'altro, quello blu, l'accato blu, e quello... Ha una chiusura fortissima um, So che questo bracciale ha questo difetto Non ho mai chiamato la boutique per sapere se si potesse aggiustare o qualche cosa Perché comunque è un difetto di fabbrica Perché non l'ho riscontrato anch'io L'hanno riscontrato anche varie persone Una volta ho visto che Nicola Eusele l'aveva detto in suo video E quindi purtroppo mi pento Mi piace però mi pento Perché comunque... Non posso indossare sempre un bracciale che potrei perdere, specialmente del suo valore. Poi proseguiamo con questo maioncino Qualcuno se lo ricorderà perché ha fatto una piccola polemica su Instagram. Perché alcuni dicevano: Come lo indossi? È schifoso. Non si vede forse bene. Perché questo sembra bianco? Non so perché, in video camera, questo sembra bianco, ma in realtà questo è giallo. Ecco magari ora si vede, non lo so se è un giallo acceso ma lì sembra bianco, non so perché Infatti Adesso notando che anche la mia felpa sembra bianca, cioè sembra, ma non è che ho messo qualche filtro Comunque non so sinceramente cosa ho attivato nella fotocamera però vi giuro la mia, ora forse si, no vabbè non lo so comunque Stavo dicendo, questo maglioncino hai creato un... Io lo amo, io lo amo e a me piace tanto Perché ha queste strisce bianche, rosse, gialle E mi piace tanto Poi questo blu elettrico, a me piace tanto il blu E, e purtroppo mi pento Sì, mi pento perché allora, ha creato quella polemica Però io l'ho indossato per diverso tempo Però ora, vi giuro, non so più come indossarlo Non so più come metterlo Non, non mi ci trovo più, quindi mi pento di averlo comprato, l'ho preso questo dove azioniamo il cervello? L'ho preso, oddio, come si chiama? Frigio, una cosa del genere Frigio, una cosa del genere, vabbè, non mi ricordo. Siamo sempre l'abbigliamento... Questi pantaloni, questi jeans, non lo so, tessuto così militare. L'ho preso da Terranova e sono così. Non lo so, ma sembra di un altro colore in telecamera, raga Non so assolutamente che cosa ti abbia toccato eh, Hanno le tasche qui dietro No, veramente nel laterale Finiscono così, sono bellissimi Li amo, li ho indossati, li ho visti Ho detto, oh, mi servono assolutamente Perché non ho nient'altro di simile Però, raga, io vi giuro non li so abbinare Ho un problema io Ma non li so assolutamente abbinare Non so che cosa Forse è perché sì ok a volte non mi ci vedo bene io con gli abbinamenti che faccio che magari sono anche buoni però non lo so ho un qualcosa io che non riesco a superare non lo so forse mi faccio troppe, troppe film mentali penso troppo in realtà le cose vanno bene però è il mio problema però purtroppo quando ho un oggetto nell'armadio che non utilizzo purtroppo ehm, non l'utilizzo, allora mi pento di averlo acquistato perché preferisco non avercelo che averlo dentro l'armadio a, a prendere spazio. Passiamo a un altro oggetto che purtroppo ho dovuto inserire in questo video, però io lo amo perché ci sono moltissimo affezionato, perché sto parlando di questo, questo è il mio cartier. Eh, si chiamava Gru, una cosa... È Gru, un attimo l'avevo appena visto. Si chiama Cartier e Cru, di Cartier. <ride> allora, io lo amo, vi giuro. È stato il mio primo Cartier, ho fatto un affarone quando l'ho comprato. Ehm, però, purtroppo, eh, avendo già altri bracciali, comunque Cartier, al, ne ho molti color oro, purtroppo questo non lo utilizzo tanto. Come vorrei Forse ho sbagliato L'avrei dovuto prendere di un altro colore Per esempio um, la versione Perché questa è la versione oro Forse avrei dovuto prendere la versione oro bianco Effettivamente Se tornassi indietro La prenderei di quel colore Però comunque all'inizio quando l'ho preso lo utilizzavo tantissimo Lo mettevo ogni giorno E vi giuro è bellissimo mm, Però purtroppo Me ne pento se potessi tornare indietro lo prenderei di un altro colore Passiamo a un bracciale in questo caso di Dior Questo è il bracciale Dior sinceramente non mi ricordo il nome Questo stavo dicendo l'ho comprato per il San Valentino dell'anno scorso Ma sono autoregalato Però purtroppo la qualità fa abbastanza desiderare Perché l'ho utilizzato pochissime volte Qua sulla O c'è un rigo Non so se si vede se è proprio rigato e poi c'è, cioè, è super delicato, forse non lo devo indossare con altri bracciali perché comunque si vede che ci sono altre sbavature, altre parti in cui il, proprio il colore si è mh, strofinato quindi non c'è più. E purtroppo mh, per quanto mi piaccia me ne pento tantissimo. Poi abbiamo questa collana che c'è il, il mio segno zodiacale mette a fuoco. C'è cioè il toro ed è bellissima l'amo Solo che raga io ho acquistato questa collana sapendo che fosse ottone Non dirò il nome perché comunque mm, posso dire solo che è abbastanza conosciuto E raga non so se si vede ma cioè, vedete è completamente scagnato Guardate qui Cioè, scioccante Ok, qui si vede. Questo è il colore, poi guardate qui. Io l'ho utilizzata tipo tre volte. Veramente. Per quanto l'ho pagata, forse se me l'andavo a comprare 9 no, d'oro, no, ancora di più sarebbe costata. Però, per quanto l'ho pagata, vabbè. Siamo all'abbigliamento di nuovo. E abbiamo qui questa felpa oversize che ho preso su um, Asus ed è. Qui l'ho fatto vedere in qualche video haul. Mi piace tantissimo, però purtroppo è lunga. È troppo lunga. Arriva sotto le mutande e quindi per me è troppo lunga assolutamente. Però um, dipende messa come riesco a metterla, però no, vi giuro. Ho provato qualsiasi outfit, qualsiasi cosa, purtroppo devo fare il reso, però non so, mi piace tantissimo, solo che non posso metterla e quindi mi pento. Continuo con l'abbigamento perché poi voglio far vedere l'ultima cosa Questa è la penultima L'ultima cosa Molti resteranno scioccati Allora L'oggetto in questione in cui mi pento è questa La mia pelliccia a È tutta così eh L'avete visto in qualche video, qualche cosa eh, Ci ho fatto un video mi sembra Allora io l'amo, mi piace tantissimo Solo che purtroppo è troppo impegnativa Ehm se avete una colazione come la mia di Giubbotti, che comunque ne ho tantissimi, allora ci sta. Ma se comunque è la vostra prima pelliccia, prima cosa che comprate, assolutamente no. Perché eh, io mi ritrovo a non utilizzarla spesso, perché è molto impegnativa. Però utilizzo ovviamente le altre, quindi non compratela per prima. Ora l'ultimo oggetto che vi giuro mi pento tantissimo. Penso in assoluto, perché mi sono sentito veramente un cretino, uno stupido. Eh, purtroppo me ne sono accorto troppo tardi ehm, perché non ho più potuto fare il reso e appunto si tratta di questa mia pochette di Fendi eh, allora è bellissima io la amo assolutamente è così qua c'è anche eh, per portare la tracolla e dentro c'è tutto lo spazio per, il, per le carte è tutta organizzata, mi piace tantissimo vi giuro eh, però purtroppo c'è una cosa di cui mi pento tantissimo ho scoperto che è fatta in pelle di vitello e sinceramente mi è dispiaciuto tantissimo mi stanno quasi venendo le lacrime Perché comunque io mi sono sempre promesso di non acquistare mai qualcosa che sia in pelle di qualche animale ehm, comunque nel senso pellicce assolutamente no però purtroppo specialmente pelle di vitello non so spiegarvelo però mi dispiace moltissimo, infatti me ne pento, mi piace, però me ne pento. Ormai ce l'ho, me la tengo, assolutamente non la venderò, però me ne pento abbastanza, anche se mi piace. Ehm, sì che non ho avuto nemmeno tanta l'opportunità di metterla perché è nuova, proprio completamente, è stato il mio regalo di Natale, però me ne pento. Ehm, Cercherò di stare più attenti quando faccio acquisti del genere perché sì le Louis però le Louis sono fatte in un materiale speciale che non è assolutamente pelle di qualsiasi animale. Purtroppo questo è stato il mio primo acquisto da Fendi e non ho fatto tanta attenzione. Nel frattempo tempo il sole mi sta abbandonando, spero che questo video vi sia piaciuto. Qui vi lascio il totale di tutti i soldi che avrei risparmiato se non avessi fatto questi acquisti. Qui... Mi scioccherò anch'io mentre che dietro questo video. Ci vediamo il martedì e il venerdì alle 14 con un prossimo video. Seguitemi sempre nei miei social, che le trovate qui sotto nell'info in box. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.